A grande richiesta, coda alla vaccinara. Quindi, ci sono tre cose per sentirsi romani: la prima la escluderei, quella dei sei, tre scalini delle Ginoceri. Le altre due sono: mangiare la pagliata e mangiare la coda. Allora, coda alla vaccinara, coda di manzo: guardate che meraviglia, grazie, vino della meceneria Campo dei Fiori che mi ha dato questa splendida coda. Poi, carote, sedano, il sedano lo da dividere in due poi vi dirò, un po' per il soffritto insieme alla cipolla e un po' per finire il piatto, poi qua io ce lo metto perché mi piace a casa mia si fa come dico io c'è il concentrato, doppio concentrato di pomodoro cacao maro, pinoli che vengono dalla Siberia, quindi fate i commenti, lo dico subito sono siberiani, non sono italiani e, e vino bianco e poi un po' di pomodoro pelato adesso iniziamo, la cosa più importante è questa la rosatura, allora mando la padella bella arrabbiata perché devo rosolare la coda? C'è qualcuno che la bolle? Questa è magrissima. Guardate che spettacolo! Non c'è la bollirla, la devo soltanto rosolare. Allora, una parte vino non me l'ha tagliata e l'altra me la taglio io. Dove si taglia la coda ci sono i snodini. Noi ci divertiamo, no? A fare queste cosette, no? Vediamo un po'. Se lo prendo lo snodino, lo prendo. Bah eccolo qua, lo devo dire, ecco così, e va e la toglie, do... e la... la... quali sono le vertebre, tra una parte e l'altra che noi possiamo tagliare olio allora, una volta si faceva con lo strutto noi possiamo farlo con l'olio, non c'è problema incominciamo la rosolatura dobbiamo schizzare, dobbiamo sporcare la cucina allora, vi premetto oggi è domenica mattina ore 9.30 ok, mi sono svegliato, è avuto questa idea pazzesca di fare la coda rosolo piano piano tutta e poi la metto da parte il profumo è fantastico. C'è una pentola in ghisa perché trasmette bene il calore, si arroventa bene bene. Guardate, guarda, è stupendo. Allora vado, incomincio a mettere i pezzi già ben rosolati qui. Allora, adesso facciamo il soffritto quindi, carote, metto tutto qua dentro sedano la stessa cosa della carota, va pelata, quindi questo attrezzo che costa un euro è la cosa più indispensabile in cucina eccola qua taglio e metto dentro cipolla olio metto così dentro, poi e faccio un bel trito, sottile sottile levo gli ultimi pezzi belli, rosolati così non mi perdo niente qua dentro, che vuol dire? guardate che faccio eh! Vino bianco puliamo <ride> puliamo tutti i fumi Puliamo bene tutto quanto il fondo Sfumiamo e deglassiamo raccogliamo tutto quanto quello che ha lasciato la coda sul fondo Adesso, a questo punto, metto il trito pezzo fritto sufficiente così bello Facciamo bene, se ci serve un po' più di olio, l'olio ci serve qui questo è un piatto da sta a casa cioè dopo che ti sei mangiato questo sta a casa perché ti appennichi te a... la appennichella devi fare allora adesso metto la coda qui dentro quindi il lungo è questo qua poi è tutto semplice la facciamo bene insaporire col fondo ahhh che meraviglia guardate qua fate insaporire bene qua così dentro al fondo dentro al fondo Vedete tutta sta ciccia? Alla fine c'è tanto osso, quindi bisogna la coda non può essere la coda in due ci stiamo quasi quasi, però ce ne vuole un pochino di più per mangiare, eh Guardate, è così Beh, Guardate che bellezza Bella insaporita così A questo punto che cosa facciamo? Il sale, per le lunghe cotture il sale va messo subito un po' e poi corrigiamo mano a mano che cuociamo sale e il pomodoro io uso quello del mio amico Pasquale Petti, eccolo qua però è troppo denso, quindi che faccio? faccio la scarpetta, metto un po' d'acqua qua dentro e aggiungo acqua scuotiamo un pochettino, così zacche, zacche, zacche, zacche vediamo un po' sentite i stornelli romani? copro da stornelli, eh! poi il concentrato, a me piace da un, go, da un senso di dolce in più vado qua mettiamo a temperatura medio-bassa, deve proprio sobbollire leggermente vedete? appena appena appena, così a questo punto chiudiamo se va bene ci vediamo tra tre ore se va male fra quattro, lo saprò dire dopo nel frattempo, io mi pelo il sedano la cottura della coda, dove si vede? la faccio vedere io, guardate la carne si stacca, qui guardate che roba spettacolare, intingo mmm Adesso, cacao amaro Pinoli Portate la mia amica dalla Siberia Ultimo ingrediente, il sedano Perché il sedano? Ridete? Perché sgrassa <ride> pulisce, <ride> pulisce la bocca Scottato un minuto però di orologio Al dente, eh! Tutti i rigatoni. Mi raccomando, l'ho detto sempre le lunghe cotture vanno fatte riposare e poi si riscaldano e si mangiano mai mangiate subito quindi mi raccomando, adesso la servo subito per farvi vedere quando è il secondo la salsa, la salsa ci vuole, qua ci vuole il pane, eh così e questo è il secondo e adesso arriva il primo assaggio la gota fatta col cacao guardate qua no, guardate la ciccetta, vedete qua, faccio vedere qua tanto se qua, qua, qua, qua, qua. l'ho mangiato io, guardate che come si muove?